Pace, vogliamo oggi condividere questo tema. Uh, hola, uh, hoy queremos este tema. E lo vogliamo fare sia in italiano che in spagnolo. E vamos a in italiano e in spagnolo. Perché molte persone mi hanno chiesto. mi pidieron. di portare anche degli insegnamenti in spagnolo. traer insegnamenti in en spagnolo perché abbiamo persone che ci seguono anche dalla Sud America perché abbiamo persone che ci seguono dalla Latinoamérica da, dalla Spagna da Spagna e quindi tante persone eh, vogliono sentire i nostri insegnamenti e personas quieren sentir nuestros e questo è buono eso es bueno. perché sappiamo che ci sono persone perché sappiamo che hay sono persone che hanno fame e sete di Dio che hanno hambre e sete di Dio persone che ancora oggi vogliono crescere persone che uh, oggi también quieren creare e quindi vogliamo dare anche a queste persone la possibilità di ascoltare la parola di Dio Entonces queremos dar también la possibilità a queste persone di ascoltare algo di Dio perché oggi viviamo in un tempo perché viviamo in un tempo in cui ci sono tante persone che servono Dio in cui ci sono molte persone che servono Dio però sono persone che sono state scelte da uomini Pero uh, son personas que han sido seleccionadas por hombres da Dio. y no elegidos por Dios. Quello di cui invece abbiamo bisogno hoy, pero lo que realmente necesitamos hoy, da son personas elegidas por Dios. Entonces, el tema de hoy es: de hoy es da uomini, por hombres, o elegido da Dio. o elegido por Dios. Vogliamo andare a leggere 1 Samuele capitolo 13? Vamos a leer il primo de Samuele, capitolo 13. Dal versetto 5 al versetto 13. Desde el 5 al 13. Lo leggeremo prima in italiano. Vamos a leerlo prima in italiano. E dopo lo, vedremo, lo leggeremo anche in spagnolo. E luego también en spagnolo. Quindi, primo Samuele, capitolo 13, dal verso 5 al verso 13, in italiano. I filistei si radunarono per combattere contro Israele. Avevano 30.000 carri, 6.000 cavalieri e gente numerosa come la sabbia che è sulla riva del mare. Salirono dunque e si accamparono a Mikmas, a oriente di Batheven. even Gli israeliti, vedendosi ridotti a mal partito, perché il popolo era messo alle strette, si nascosero nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne. Ci furono degli ebrei che passarono il Giordano per andare nel paese di Gad e di Galad. Quanto a Saul, egli era ancora a Gilgal e tutto il popolo che lo seguiva tremava. Egli aspettò sette giorni, secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciò a disperdersi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse, portatemi l'olocausto e sacrifici di riconoscenza e offrì l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele. Saulo gli uscì incontro per salutarlo, ma Samuele gli disse, che hai fatto? Saulo rispose, siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava e che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i filistei erano radunati a Mikmas, mi sono detto, ora i filistei mi bomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato il Signore. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul: Tu hai agito soltamente, non hai osservato il comandamento che il Signore tuo Dio ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre. Ora vamos a leerlo in en spagnolo. Entonces los filisteos se juntaron per peleare con Israel: 30.000 carros e 6.000 cavallos. Y pueblo como la, como la arena que está a la orilla de la mar en la multitud. Y subieron y asentaron campo en Michmas al oriente de Beth-Aben. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en el estrecho, eh, escondióse el pueblo en cuevas, en focos, en peñacos, peñascos, en, roc, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, a la tierra de Gad y de Galar, y Saúl estaba aún en el Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando, y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo no se, no se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi el pueblo se me iba y que tú no venías al, para, al plazo de los días y que los filisteos estaban juntos en Mishmas. Me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí y a, y a Gilgal. Y yo... No he implorado el favor de Jehová, esfuérzame pues, y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, Lo que te has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Estos versículos son muy interesantes. Porque tú ves como las personas importantes, Porque tú ves como las personas que son importantes, uomini de poder, de poder i rei, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, cercavano reyes, los reyes, Dio. Dios los reyes, no no no no a reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los Pero los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los e quando passava il problema? Allora si corrompevano di nuovo. A e si allontanavano da Dio. Si questo ci fa capire che non avevano una vera relazione con Dio. Non è che cercavano Dio perché volevano Dio. Non buscavano a Dio perché credevano di Él. Ma cercavano Dio perché avevano un problema. Sino che lo buscavano perché avevano problemi. E questo capita tante volte in tante persone. Y eso pasa muchas veces en muchas personas. Muchos buscan a Dios porque tienen problemas. E avere una ai y buscan a Dios para tener soluciones a esos problemas. Dio que Dio è. No buscan a Dios por lo que Él es. Diceva anche mia che Como decía también mi hija decía el mercoledí que predicaba. Muchos buscan a Dios por lo que Él puede dar. No por lo que Dios es e non per quello che è così era Saul Así era Saul quando aveva bisogno di Dio quando necessitava di Dio si metteva a pregare si poteva a orare però quando invece non aveva più bisogno di Dio però quando già non necessitava Dio no, Dio non contava più nulla Dio non serviva per nulla Davide aveva un cuore diverso Davide aveva un cuore diverso perché Davide aveva un cuore secondo Dio perché Davide aveva il cuore come Dio voleva Invece Saul aveva un, un cuore secondo l'uomo. Mentre Saul aveva un cuore come gli uomini. Perché? Perché Saul era stato scelto in base ad una richiesta degli uomini. Perché? Perché Saul fu uh, selezionato per uh, ca caratteristiche di uomini. Mentre Davide era stato scelto per una richiesta di Dio. Però Davide fu ungito per una, una petizione di Dio. Per questo il tema di oggi è... Per questo il tema di oggi è... Selezionato dall'uomo? Selezionato da un O eletto da Dio? O elegito da Dio? Quindi andiamo a vedere come fu scelto Saúl? E leggiamo primo Samuele, capitolo 8 E leggiamo il primo di Samuele, capitolo 8 Dal versetto 4 al versetto 6 Del versicolo uh, 4 al 6 Lo leggeremo prima in italiano e dopo in spagnolo E leggeremo prima in italiano e poi in spagnolo allora tutti gli anziani di Israele si radunarono e andarono da Samuele a Rama per dirgli Ecco tu sei ormai vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme, stabilisci dunque su di noi un re che amministri la giustizia, come hanno tutte le nazioni. A Samuele dispiace questa frase, dacci un re che amministri la giustizia in mezzo a noi. Perciò Samuele pregò il Signore. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama, Y dijeronle, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos Por lo tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como todas las gentes y descontento, uh, Samuel, ah, y descontento a Samuel esta palabra que dijeron Danos rey que nos juzgue Y Samuel oró a Jehová veamos Así que vemos, que la elección de, Dio, de Dios, Saúl, no fue una elección que, no que partió desde Dios, ma una sino que fue una elección basada, que uh, bueno, basada en lo que los hombres querían. Infatti realidad Dios responde a Samuel, y por esto Dios le contesta a Samuel, che loro non avevano rinnegato, Samuel, eh, non avevano rinnegato a Samuele, ma avevano rinnegato a Dio. Rinnegato a e quindi gli disse di scegliere un uomo come loro lo avevano chiesto. Entonces le dice eh, bueno, di selezionare un uomo come loro In base a quello che loro volevano. Lo que Questo Saul era stato selezionato in mezzo alle persone e se Saul fu selezionato in mezzo delle persone in base a quello che gli uomini volevano Se lo quello che gli uomini vogliono e tutti conosciamo la storia e tutti conosciamo le storie il padre di Saul perde le asine che il padre di Saul perdiò i uh, burros. e quindi Saul va in cerca di queste asine e Saul fu a buscarle mentre sta cercando e non le trova decide con il servo di andare da Samuele Mientras está buscándola y no la, está, no la se encuentra, decide con el siervo de ir a buscar a Samuel. Y, entonces, ahí, Samuel lo unge rey. y ahí es donde Samuel lo ungió como rey. Y cuando se manifiesta que es rey, toda la gente dice wow. Toda la gente dice wow, ¡Cuánto es alto, cuánto es bello! ¡Qué alto, qué guapo está! ¡Es fuerte! Está muy fuerte. Cambio Gomeno y Reque no íbamos. Justo como el Reque nosotros queríamos. E infatti Dio había scelto in base a quello che que gli uomini volevano. Dio lo había elegido como los hombres querían. No era quello che que era stato scelto in base al cuore di Dio. Pero no fue elegido por el corazón de Dios. E infatti all'inizio Saul iniziò ad avere tante battaglie e tante vittorie. Por eso al nel Saúl tuvo muchas batallas y muchas victorias. Pero, suo no Pero había algo en su corazón que no iba bien. alla fine quello di sbagliato che c'era nel suo cuore. Y al final lo equivocado que tenía en su salió y creó problemas. Queremos saludar al pastor Óscar que se ha conectado También queremos saludar al pastor Oscar desde el Perú mio figlio spirituale mio figlio spirituale c'è cioè anche l'evangelista Vincenzo de Piro c'è anche l'evangelista Vincenzo de Piro che salutiamo che però torniamo al tema però volviamo al tema quindi era stato scelto in base alle caratteristiche degli uomini Entonces Saul fue en, según las de fu elegito secondo le caratteristiche degli uomini fu una soluzione un cambio di programma di Dio fu un cambio di programma di Dio perché Saul non era nel programma di Dio Porque Saúl no estaba en el plan de Dios. ¿Cuál una persona elegida de a Dios? Pero cuando una persona está, es elegida por Dios. ¿Significa que fa parte del plan de Dios? Significa que hace parte del plan de Dios. Da prima della fundación del mondo. Desde antes de la fundación del mundo. Che una cosa es que Dio cambia le situazioni? O sea, algo es que Dios cambia las situaciones. ¿Y adatta il suo piano? ¿Y adapta el su plano? E un'altra cosa è quando una persona fa parte del piano. Io tre quando una persona è parte di questo plan Da prima della fondazione del mondo desde antes de la fondazione del mondo Vogliamo leggere Efesini, capitolo 1? Vogliamo leggere Efesini, capitolo 1 Dal verso 4 al verso 6 Da versicolo 4 al 6 Dove ci parla appunto dell'elezione Dove ci parla dell'elezione Che è diversa dalla selezione Che è differente dalla selezione Il in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia che ci ha concesta nel Suo amato Figlio. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, el Aquí vemos que Dios, prima de fundado el mundo, che Dio, prima della fondazione del mondo, ha fatto un piano ha fatto un piano e in questo piano ci sei tu che mi stai sentendo e in questo eh, piano tu che mi stai escuchando. perché se tu sei arrivato alla fede perché se tu alla fede e se oggi sei collegato qui e stai sentendo questa predicazione e se oggi escuchando questa predicazione e perché tu fai parte di un piano di Dio? perché parte di un piano di Dio e Dio ha creato questo piano prima di creare il mondo Y Dios creó este plan, este plan, antes de crear el mundo. Cioè Dios prima ha creato il piano? O sea, Dios antes creó el plan y después ha creado el mundo? Y luego el il mondo. Permettere a te dentro para ponerte a ti in modo che tu possa creare questo piano. Para que tú puedas crear este plan. Me state comprendendo che differenza c'è? E stai la differenza? Quando tu sei selezionato da Dio? Quando eri selezionato por Dios? y cuando eres eletto por da Dios e quando sei eletto da Dio quando sei tutto quello che nella tua vita accade tutto tua vita fa parte del piano parte del plan, per arrivare dove Dio ti vuole per dove Dio ti vuole per questo la Bibbia dice, la Bibbia dice che tutto coopera al bene che tutto... bueno al per quelli che amano Dio aman a Dios, perché fai parte di un piano perché eres parte di un piano e quindi se stai ascoltando, c'è una, una differenza fra essere eletto dagli uomini e essere se selezionato da Dio. Por Dios. Quando un uomo viene selezionato per gli uomini un viene por hombres, è pericoloso. Perché? Perché? Perché tutto il suo ministero todo su ministerio, dipende da quello che gli uomini dicono. De lo que los dicen. Dipende da quello che gli uomini pensano. De los che, de lo los e la persona e si deve sottomettere agli uomini. La tiene que a los Esattamente quello che è successo con Saul. Lo che con Saul. che Saul. ha deciso di fare quello che voleva il popolo. Che él hacer lo que el non quello che era giusto per Dio. No que ma quello che era importante per le persone. Sino lo che era importante per le persone Per questo, Dio aveva detto di uccidere tutti gli animali Per questo, quando Dio disse di matare tutti gli animali E la gente invece diceva No, ma manteniamoci alcuni animali per fare un sacrificio Però la gente non voleva, la gente voleva guardarsi alcuni animali Saúl ha dato retta a quello che la gente diceva Saulo ha ascoltato lo, lo della gente Non quello che Dio diceva E non lo di Dio perché queste persone hanno, eh, danno più importanza a ciò che la gente dice perché uh, a questa persona le importa più lo che la gente dice piuttosto che quello che dice Dio rispetto a quello che que Dio dice cercano di piacere agli uomini intentano gustarle agli uomini e invece che cercare di piacere a Dio invece che buscare a Dio infatti il nome Saul per questo il nome Saul significa chiesto uh, significa pedido sì. Esatto. e non chiamato e non chiamato Saul era stato chiesto Saul, bueno, aveva stato chiamato non era stato chiamato e non chiamato per questo tu vedi tutte le cose sbagliate che fa Saul per questo tu puoi vedere tutte le cose equivocate che fa e oggi le persone stanno pregando e le persone stanno orando per avere pastori e leader per avere pastori e leader che vengono eletti da Dio que vienen elegidos por Dios porque por tanto, tanto tempo, porque por mucho tiempo e en tante chiese, y en muchas iglesias pastori, Dio, vemos pastores hombres de Dios que son seleccionados por hombres danni y esto produce daños enormes eso uh, has, uh, haga que se hagan Saúl era conforme al cuore de los hombres era uh, según el corazón de los hombres David era conforme al cuore de di Dios però David, secondo il cuore di Dio. E la differenza era enorme. E aveva molta differenza. Quando Davide peccò, David pregò che Dio non si allontanasse da lui. Orò per che Dio non si allontanasse da lui. Quando peccò Saul, però quando Saul fu a peccare, chiese a Samuele di onorarlo davanti agli anziani. Le pidió a Samuel de honrarlos delante de los Non so se sé mi state comprendendo. Non so se sta entendiendo. La differenza del cuore che c'era fra Saul e Davide. La differenza nel corazon che aveva tra Saúl e David Tu vedi che Saúl si costruiva un monumento Saúl si costruiva una statua. Mentre Davide voleva costruire il tempio Mentre David voleva costruire un templo Saúl era uguale agli uomini ai re della, della terra Saúl era uguale ai della de invece voleva essere come il padre del cielo Pero, uh, David voleva essere come il padre del cielo Saúl cercava l'onore degli uomini Saul cercava l'onra degli uomini e si preoccupava di fare brutte figure davanti agli uomini e si preoccupava di fare ridicolo davanti agli uomini invece Davide danzava nudo davanti all'arca però Davide danzava nudo davanti all'arca perché non gli interessava quello che la gente pensava perché non gli importava quello che la gente pensava il suo cuore era per quello che Dio pensava il suo coraggio era per quello che Dio pensava quindi abbiamo bisogno di uomini eletti da Dio Así que necesitamos de hombres elegidos por Dios. Non da dai, dai no de hombres de hombres seleccionados por hombres. Porque la Biblia dice, la Biblia dice que, que el, el mejor la obediencia que el sacrificio. Entonces, ¿cuál, ¿cuál fue el error de Saúl? Que, que hemos leído. C'era la guerra. Había la guerra. Estaban llegando enemigos. Los I suoi soldati se ne stavano scappando I suoi soldati stavano scappando Quindi Saul fece un sacrificio, Así que hizo un sacrificio Non per Dio no por Dios, Ma lo fece per gli uomini che erano con lui sino que lo hizo por los que con él, Per fare in modo che questi soldati non se ne scappassero para que i suoi non si Questo fu lo scopo che Sa Saul fece il sacrificio per eso Saul hizo este sacrificio. E anche perché voleva il favore di Dio nella battaglia. E anche perché creia il favore di Dio nella battaglia. Quindi aveva paura. Tenia miedo. E invece non funziona così. Però non funziona così. È più importante l'obbedienza che un sacrificio. È più importante un la obbedienza che un sacrificio. Saul pensava che se faceva il sacrificio Saul pensava che facendo un sacrificio si poteva conquistare Dio. Si poteva conquistare Dio. Perché questo è quello che cercava, il favore di Dio nella battaglia. Perché es questo è quello che buscava, il favore di Dio nella battaglia. Non cercava Dio con il cuore. Non buscava Dio con il corazone. E oggi ci sono tante persone. E oggi c'è molte persone. Che stanno cercando Dio. Que están a Dios per i propri scopi. Per i suoi interessi. Non perché amano Dio. E non perché lo amano. E non si può avere una falsa adorazione davanti a Dio. Y no se puede tener una falsa adoración delante de Dios. No puedes alabar a Dios solo por ser visto por altri. No puedes alabar a solo por ser visto por otras personas. ¿Saúl estaba haciendo un sacrificio a Dios? Saúl estaba haciendo un sacrificio a Dios. Sin tenerlo. Dio. Sin tenerlo. Y muchos, también hoy, hacen adoración a Dios. E molti adoran al Señor. Senza avere Dio. Sin tenerlo. Sin ah, tenerlo. Hacen una adoración al vuoto. Adoran al vacío. Dice che senso ha? E poi, pues, che sentito tiene? Ha un senso. Tiene sentito. Perché anche se Dio vede ogni cosa, perché anche se Dio vede ogni cosa, gli uomini non riescono a vedere quello che c'è nel cuore. Gli uomini non possono vedere quello che c'è nel cuore. E ci sono tante persone che vanno avanti e molte persone che seguono avanti e fanno dei rituali di adorazione a Dio e fanno dei rituali di de adorazione a Dio senza avere Dio. Sin tenerlo. Questo capita oggi tutti i giorni. Eso pasa todos los días. Tanti pensano che basta avere la musica cristiana. Muchos creen que lo suficiente es tener música cristiana. Avere un locale di culto grande. Tener un, bu un buen local de culto. Con, Con aria condizionata. Con aire acondicionado. Con le poltrone comode. Con los sofás. Tante cose belle? Muchas cosas lindas. Per avere il favore di Dio. Para tener el favor de Dios. Ma stanno facendo solo un rituale al vuoto. Pero solo están haciendo rituales al vacío. Perché nel cuore non stanno cercando a Dio porque en el corazón no está buscando a Dios. Han sustituido Dio a Dios? con una religione. religión. Sono diventati professionisti del Se profesionistas del evangelio. E non dipendono più dallo Spirito Santo. Y ya no dependen del Espíritu Santo. Mentre Davide cercava la guida di Dio per affrontare le battaglie. Mientras David buscaba la guía de Dios para afrontar las batallas. Saul combatteva le battaglie e pregava che Dio lo aiutasse. Saul peleava in le battaglie e orava per che Dio lo aiutasse. Questo è il problema che abbiamo noi oggi. Questo è il problema che noi abbiamo oggi. Combattiamo le nostre battaglie. Peleiamo le nostre Chiedendo che Dio ci benedica. Orando a Dio per che nos benedica. Invece di pregare Dio. Invece di orare a Dio. In modo che Dio ci guidi in quale battaglia vuole che combattiamo. Uh, para que Dios nos guíe a través de qué batalla tenemos que, co, co, bueno, pelear. Entonces, <risas> <risas> estamos viviendo un tiempo particular. Así que estamos viviendo un tiempo particular. Coronavirus este coronavirus está rompiendo la profesionalidad en la iglesia. Está rompiendo esa profesionalidad en las iglesias. Spingiendo pastores uomini hombres de Dios. Bueno, um, empujando. empujando personas y hombres de Dios a tornare all'intimità con il Signore. A volver all'intimidad con il Señor. Perché non ha senso adorare Dio senza Dio. Porque no tiene sentido adorar a Dios sin Él. Non ha senso fare un concerto cristiano per riempire una chiesa. Non tiene sentido hacer un concierto cristiano por llenare una iglesia. Però adesso viene il tempo. Pero ahora viene In cui Dio rimuoverà i En lo que Dios Saúl. Per dare Davide. Para darlos David. Perché il popolo di Dio de Dios sta piangendo sta llorando perché ha bisogno di uomini perché necessita uomini secondo il cuore di Dio secondo il di Dio dagli uomini selezionati per uomini o, o eletti da Dio o elegiti per Dio qual è la nostra scelta? qual è la nostra elezione? quando Samuele fu a scegliere David, il nuovo re, Cuando Samuel uh, fue a elegir David, el nuevo rey, llegó el primer hijo uh, de la familia, Eliab, se llamaba. Llegó el primer hijo de la familia, se llamaba Eliab. Era alto, bello. Era alto, guapo. Y dice, seguramente es lui el nuevo rey. Dice sicuramente. Ma Dio gli ha risposto. Le contestò, non guardare come guardano gli uomini. No mires come los hombres, perché io guardo il cuore. Perché io miro il corazon. E quello che Dio aveva scelto. Elegido, non era alto. Non era alto. Non era un guerriero. Non era un guerrero. Era un ragazzino basso. Era un chiquito bajo, che nessuno poteva vedere. Era antipatico. Che nadie ver, ver, la famiglia l'aveva allontanato, lo teneva come la pecora nera della famiglia. Questa la famiglia lo aveva Infatti quando arrivò Samuele non lo presero proprio in considerazione a Davide. E fu per questo che quando arrivò Samuele tampoco lo tomarono, come dicevamo. Però Dio l'aveva scelto. Lo Perché Dio conosce il cuore. Perché Dio conosce il cuore. E quindi stiamo parlando dei versi che abbiamo letto prima, della nostra storia. C'era que questa battaglia, c'era questa guerra. E Saul deve affrontare 30.000 carri da battaglia e Saúl aveva uh, affrontare 30.000 carri di battaglia le persone avevano paura le persone avevano miedo se ne scappavano e quindi Saúl doveva fare questo sacrificio a Dio e Saúl aveva di fare questo sacrificio a Dio per plagare la gente per calmar la gente perché si preoccupava più di quello che la gente pensava perché si preoccupava più di quello che la gente pensava e quando Samuele lo riprese e quando Samuel lo uh, riprende Saúl disse Saul dijo, ti prego, onorami davanti agli uomini por favor, onorami davanti agli de uomini Dio oggi è stanco di vedere il leader e Dio oggi sta cansato di vedere i leader che fanno attività e eventi per Dio che fanno attività e eventi per Dio solo per riempire i locali solo per riempire locali ma non hanno cuore per Dio però senza avere un corazone per Dio ci sono tanti pastori che stanno cercando il favore dell'uomo Hay muchos pastores que están buscando el favor de los hombres Y no, de y no lo de Dios Personas que se mueven solo per compiacer gli altri persone che si muovono solo para ser felices a los demás cioè, apostolo, pero esta palabra dura però esta está muy dura Sí, pero es la verdad Sì, sí, però è la verità. Y debemos predicar la verdad Y tenemos que hablar sobre la verdad Esto es un tempo di crisi Eso es un tiempo de crisis Donde Dios está haciendo una, uh, una selección donde Dios está haciendo una selección está filtrando, está haciendo un filtro está filtrando por una nueva generación por una nueva generación una generación que tiene el corazón según Dios una generación que tiene el corazón según Dios hay chiestas evangelicas en este periodo in este periodo, che hanno accettato l'omosessualità che, che non gli interessa quello che dice la Bibbia che non le che dice, perché preferiscono avere persone in chiesa iglesias, che fare la volontà di Dio volontà predicano quello che la gente piace predicano quello che gente le gusta non quello che Dio vuole no ma viene il tempo che Dio sta facendo la separazione Pero está llegando el tiempo en que Dios está haciendo una separación Fra que Lo amano cuore sincero entre lo que los que Lo aman de verdad porque Dios está buscando porque Dios está buscando pens Dios no busca de personas fortes Dios no busca personas fuertes personas capaces o personas inteligentes o personas que nunca no mai. o personas que nunca se equivocan pero Dios está buscando personas Sino che Dio sta buscando persone che lo cercano con un cuore sincero, que lo buscan con un corazón sincero e che respirano letteralmente Dio. E che literalmente respirano Dio. Dobbiamo tornare a Dio. Tenemos que volver a Dio. Perché stiamo facendo quello che stiamo facendo? Perché stiamo facendo lo que stiamo facendo. Perché lo adoriamo? Perché lo adoriamo. Perché leggiamo la Bibbia? Perché leggiamo la Bibbia? Lo facciamo perché si deve fare. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Lo hacemos porque tenemos, tenemos miedo al coronavirus. O lo hacemos de, veramente porque vogliamo bene a Dios. O lo hacemos porque realmente queremos a Dios. Ci sono persone que, come Saul, Hay personas que, como Saúl, cuando son en chiesa e adoran a Dios, cuando están en la iglesia e adoran a Dios, están pensando con la testa al lavoro. Están pensando al trabajo. Están pensando a la familia. Están pensando a la familia. A cosa deben cocinar a mediodía. A lo que deben cocinar al mediodía. Personas que están pregando. Personas que están orando. Para ser aplaudidas dagli uomini. Para que los hombres puedan aceptarlos. Son personas que no les interesa lo que Dios piensa. Son personas a che non no les interesa lo que Dios piensa. Pero interesa lo que piensan los uomini. Sino lo que los hombres piensan. No ci dobbiamo far engañar dai Esaúl. No tenemos que lo... dejarnos engañar por los saúl. Los hombres belli, altos. Los hombres guapos, altos. Ah, este pastor, qué gran cultura que tiene, qué gran personaje. Wow, este pastor que tiene una cultura muy linda, es un personaje. Es famoso. Es famoso. Wow, e... será inteligentísimo. Será muy inteligente. Ha todos los capelli en la cabeza, Tiene todos los pelos en la cabeza. <risa> Mientras ci sono i Davide que están nascosti. Los David Nessuno li conosce. E Dio. perché la gente non li conosce? La gente non perché stanno davanti al trono di Dio. Del Adorandolo notte e giorno. e Dio facendogli vincere leoni. Dios los hace facendogli uccidere orsi. Matar osos. E viene il tempo che abbatteranno i giganti. Viene en que a los Questo è il momento che escono fuori Davide. Es momento los David porque quién está buscando a Dios? Personas que aman la su presencia. Personas que, no lo solo Personas que no lo buscan solo cuando tienen necesidades. Que no lo están buscando ahora porque tienen miedo al coronavirus. No Pero que lo están buscando en el día. Sino que lo busquen cada día. Dios está buscando dos cualidades. Sta la prima è un cuore integro, la prima è un integro, secondo cronica il capitolo, eh, capitolo 16, versetto 9. 9, la prima parte del versetto Solo la parte. dice così l'Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e dietro tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di lui porque los ojos de, de Jehová contemplan toda la tierra para corroba, corroborar a los que tienen corazón perfecto para con él un cuore perfecto con Lui un corazón uh -huh. perfecto con Él ¿qué significa? ¿qué significa? ¿no significa que no se sbaglia mai? ¿no significa que nunca se equivoque? pero que no se rimane en los errores Sino che non si quede in esos errori. E la seconda caratteristica che Dio sta cercando la sono i veri adoratori. Giovanni 4.23 dice: L'ora viene. Dice. L'ora viene, anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Perché tali sono gli adoratori che il Padre cerca. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Personas que lo con el cuore. Personas lo adoren con el corazón. Non per que Dio può fare, no por lo que Dios puede hacer. Ma per que Dio è. sino por lo que puede hacer. Dios es. Sino lo Hoy tenemos que valorarnos. ¿Qué cosa Dio? ¿Qué estamos ofreciendo a Dios? le ofreciendo a Dios? Un sacrificio sin cuore. Un sacrificio sin corazón. Perché stiamo facendo per Dio le cose che facciamo? Perché stiamo facendo queste cose per Dio. Per essere visti dagli uomini. Perché noi dagli uomini. Per essere applauditi. Perché ci applaudino. Perché ci piacciono i monumenti. Perché ci gustano le statue. O perché vogliamo edificare il tempio. O perché vogliamo edificare il tempio. Dio sta cercando una generazione differente. Eso está buscando una generación diferente. Una generazione come David. David. Un Enoch que camina con lui. Un Enoch che cammina con él. Un Noé que obbedisce senza chiedere. Un obedece sin pedir. Un Abramo que crede en Dios anche se non intende. Un Abram che crede in Dio anche si entendere Un Giacobbe che lotta con un angelo per essere differente Un Jacob che lucha contro un angelo per essere differente Un Mosè che non può vivere senza la sua presenza Un Moisés che non può vivere senza sua presenza Un Giosuè che dice io alla mia casa serviremo al Signore Un Josué che dice io e mia casa serviremo al Signore Un Ruth che dice il tuo popolo è il mio popolo, il tuo Dio è il mio Dio un lui che dice, tu pueblo è il mio y e tuo Dio è il mio Dio. Un Samuele che cammina nella presenza di Dio tutti i giorni. Un Samuele che cammina nella presenza di Dio tutti i giorni. Un Nemia che piange e giura per quello che vede nella sua città. Un Nehemiah che chiede y ayuna per lo que vede nella sua ciudad. Un Job che dice, Dio ha dato e Dio ha tolto, io continuo a benedire il Signore. Un Job che dice, Dio da e Dio quita, ma io seguirò benedicendo al Signore. Ho un Giobbe che, che dice: Anche se mi uccide, in lui crederò. Si me mata, yo en él. Un Davide che grida: Un Davide che non togliemi il tuo Santo Spirito. Non il santo spirito. Un Salomone che dice, un Salomon dice: Non so cosa fare, dammi la sapienza. No sé qué hacer, un Isaia che dice, dice: Eccomi qui: inviami. A chi sto? Mandami. Un Geremia che, che dice Grita a me e io ti risponderò. Un che dice. Un Ezechiele che dice. Ezechiel dice ossa secche, tornate in vita. Uh, secche, uh, in Un Daniele che prega tre volte al giorno. Un Daniele che ora tre al Un Osea che dice torniamo a Dio. Una Osea che dice Regresciamo a Dio Un gioele che dice Dio spargerà il suo spirito su ogni carne Un Joelle che dice Dio va a mandare uh, il suo spirito su tutta la carne Un Amos che dice Dio rialza il tabernacolo caduto di Davide Un Amos che dice Dio levanta il tabernacolo caduto di Davide Un Joelle che riconosce Che non può scappare dalla presenza di Dio Un Joelle che riconosce Che non può scappare dalla presenza di Dio Un Michele che dice Quello che Dio mi dice Quello profetizzerò che dice, lo che Dio mi va a dire, io questo profetizzare un Abbauc che dice un Abbauc che dice Signore, fai rivivere la tua opera negli anni Signore, fai rivivere la tua obra negli anni un Zaccaria che dice un Zaccaria che dice non è con esercito né per forza, ma per il tuo spirito non è con l'esercito, non con la forza, ma con il tuo spirito un Malaquia che dice un Malaquia che dice non rubate le decime e le offerte non roben i decimi e le offrende Dio sta cercando un Matteo Dio sta cercando un Matteo, un, un Marco, un Luca, un, Luca, un Giovanni, un Juan, uno Stefano, un, Estefan, un Paolo, un, Pablo, un, Filippo, un Filippo, un Pietro, un Pietro. Dio sta cercando te. Dio sta cercando a te. Non vuole Saù? No vuole Davide. Vuole Davide non quelli che lo cercano per i suoi fatti non quelli che lo buscan per i suoi cose ma quelli che sono veramente assetati di Dio sino quelli che realmente entiendono di Dio siamo in una grande crisi una grande e la crisi non è il coronavirus y la crisi non è il coronavirus io l'ho già detto in passato io già l'ho lo dico e ve lo ripeterò lo dico e lo voy a ripetir la crisi non è il coronavirus la crisi no virus la crisi che sta vivendo la chiesa oggi la la oggi è la mancanza di uomini e donne la falta uomini e unte da Dio, Dio e che stanno adorando, seguendo e amando Dio con tutto il loro cuore, stanno adorando, stanno a con il loro cuore. Non dobbiamo essere più come Saul come è scritto in Salmo 78, verso 34 e verso 35 come sta in Salmo 78, los versículos 34 e 35 quando li uccideva, essi lo cercavano ritornavano a ricercare Dio con assiduità si ricordavano che Dio era la loro roccia e che il Dio Altissimo era il loro Redentore mm. 78, 78 Versículo 34 y 35. Si los mataba, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solicitos en busca suya y acordabanse que Dios era su refugio y el Dios alto su redentor. Cuando se dimenticaban de Dios. Quando ci invitavano di Dio? Dio doveva causare problemi per farli tornare. Dio doveva che causare problemi per far regresare. Io ho sentito cose stupide scritte su Facebook in questi giorni. Io ho scritto cose stupide scrivere su Facebook. No, ma non è vero che Dio manda i giudizi. Non è vero che Dio manda i giudizi. Queste sono cose dell'Antico Testamento. Questi sono cose dell'Antico Testamento. Adesso siamo nel nuovo, Dio non manda i giudizi. Adesso stiamo nel nuovo, Dio non manda questo. Questi profeti che profetizzano i giudizi non sono da Dio! Y profetan che profetizzano i giudizi E se fosse così, así, dovremmo cancellare via l'apostolo Giovanni. Dovremmo l'apostolo Juan. Perché se tu leggi Apocalisse, Apocalisse, dall'inizio alla fine, al final, solo giudizi. Sono giudizi Perché Dio manda giudizi. Perché Dio manda. Sopra i peccatori. Sopra i peccatori. Su coloro che non lo seguono. Sopra che non lo seguono. Su coloro che lo offendono. che lo, lo offendono. E questo è scritto nel Nuovo Testamento. Io questo è scritto nel Nuovo Testamento. Se leggi Anania e Sapphira. Si legge Anania e Safira Morirono per aver ingannato Dio. Morirono per aver ingannato Dio. E sono nel Nuovo Testamento. Sono nel Nuovo Testamento. E così puoi leggere di quando Paolo comandò la cecità ad un uomo. E così puoi leggere quando Pablo mandò la certità in un uomo. La dobbiamo finire di pensare che Dio sia buono e alla fine perdonerà tutti. Tenemos pensare che Dio buono e va a perdonare a tutti. C'è un inferno che sta aspettando dopo il giudizio di Dio. Ha un inferno che non si sta sperando. No, non a noi. Non a noi. Non a noi. Però c'è un inferno. Però, è un inferno. Però è un inferno. E c'è un, di un giudizio di Dio. E Dio ha sempre mandato carestie, pestilenze e terremoti. Y Dios siempre mandó calestías, pestilencias y terremotos. Cuando las personas se alentanaban de Dios. Cuando las personas se alejaban de Dios. Finiamos de decir que Dios es bueno y al final perdona a todos. De, Dios, de decir No es así. No es así. Ci al final habrá un juicio. un juicio. Y que los que no creyeron en Dios... Andranno all'inferno. L'inferno è reale. l'inferno es esiste. Existe. E tanti andranno. Irán ahí. Perché sono pochi coloro che si salvano. Perché pochi si salveranno. E viviamo in un tempo particolare. Viviamo in cui stanno succedendo tante cose negative. Están cosas feas. E lo scopo è solo uno. E l'obiettivo è solo es uno. Di spingere le persone a tornare a Dio de motivar a las personas en volver a Dios lo scopo no es que las personas devono combattere contra el diablo objetivo no es que las personas peguen contra el diablo el objetivo es que las personas deban volver a Dios sino que vuelvan a Dios porque Dios está esperando porque Dios está esperando que, a Lui que volvamos a Él per guarire la nostra nazione. para uh, que podamos sanar nuestra nación e le y sanar las iglesias porque tenemos muchas, muchas realidades porque tenemos muchas realidades que, estamos fuera de la de Dios. que están fuera de la voluntad de Dios y tenemos que volver a Dios con todo nuestro corazón tenemos que volver a ser como David porque piano para que el plan de Dios se pueda cumplir porque Dios está buscando personas elegidas por Él y no seleccionadas por los hombres quindi ognuno di noi oggi deve analizzarsi. Que cada uno de nosotros tiene que analizarse. E capire il perché sta facendo le cose. perché haciendo las cosas. Perché dalla ragione che ti, ti sta spingendo a fare le cose? Hacer las cosas, puoi capire se hai un cuore come Davide? Puoi entender se tienes el corazón como David o è un cuore come Saul? O como Saul. E c'è ancora tempo per cambiare. E c'è un tempo para cambiar e cercare Dio con tutto il nostro cuore. Con, todo con questa riflessione ti voglio lasciare. Dejar con esta voglio anche pregare per te che stai vedendo in questo momento questa parola. Para ti que en este momento estás esta Perché Dio possa trasformare la tua vita. Perché Dio possa trasformare la tua vita. E toccare il tuo cuore. Tocar tu so che questa parola è molto dura. Sé que esta muy dura. Però è la verità. Però è verdad. E quindi vogliamo pregare adesso in modo che Dio possa toccare il tuo cuore togliere da te il cuore di pietra e darti un cuore di carne quindi chiudi i tuoi occhi e stendi la tua mano verso la telecamera in modo che puoi ricevere questa preghiera Padre nel nome di Gesù Padre, nel nombre de Jesús, estoy pregando per orando per todos los que están viendo este video. y anche quelli che lo vedranno in futuro. Y los que lo van a ver. In modo che tu Para che tu puedas tocar su corazón. Trasformare le loro sus vidas. y cambiare il loro cammino. cambiar su camino. Padre, che possano entrare nel destino profetico che tu hai stabilito per loro. Padre, che possano entrare nel destino profetico che tu hai stabilito per loro. Signore, questo è un tempo particolare. Signore, questo è un tempo particolare. E ti preghiamo veramente di continuare a parlare al tuo popolo. E realmente ti preghiamo di seguire parlando al tuo popolo. In modo che il tuo popolo possa tornare a te. Para che possa tornare a te. In modo che tutto questo possa finire, signore. Para che que tutto questo possa terminarsi. E possiamo entrare in questa nuova stagione spirituale che possiamo entrare in questa nuova temporada spirituale una stagione di Davide la temporada di Davide Padre nel nome di Gesù Padre nel nome di Gesù io voglio pregare anche per tutti coloro che sono malati e anche per tutti i enfermi voglio comandare le malattie, le, vite, voglio le malattie di lasciare le loro vite e tutti coloro che hanno problemi spirituali, e problemi spirituali Comando comandano ogni spirito di andarsene via nel nome di Gesù mando a ogni spirito di irse nel nome di Gesù voglio comandare guarigione e liberazione Quiero mandar sanidad y liberación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una transformación profunda. Una transformación profunda. En el nombre de Jesús. A mí y a mí. A mí y a Con esto quiero saludar las personas que nos están siguiendo a través de Facebook. Con eso quiero saludar las personas que nos están viendo en Facebook. Siamo también en el con la chiesa a través de una app. También estamos conectados con los hermanos de la Iglesia en una app. Pero eh, si quieres... Però, se Puoi continuare a seguire le nostre dirette. Puoi seguirviando i nostri directs. Eh, seguirci anche sui nostri canali YouTube. Seguirnos sui nostri canali di YouTube. Condividere questo video con persone eh, credenti. Compartire questo video con creyentes. Dove sai che magari questo video li può aiutare. Dove forse sai che questo video può aiutarli. E scrivimi se hai richieste di preghiera. E scrivimi se tieni petizioni di orazione se hai dubbi, domande se hai dubbi o preguntas. per quello che possiamo fare siamo qui per aiutarti per quello che possiamo fare, qui siamo per aiutarti se hai bisogno di crescere nella conoscenza della parola di Dio se hai bisogno di crescere nella conoscenza della parola di de Dio puoi trovare in Amazon i libri che abbiamo scritto in Amazon puoi encontrar i libri che scriviamo abbiamo anche fatto manuali sul profetico También hemos hecho manuales en lo profetico. E in questi giorni stanno uscendo dei manuali per, di scuola biblica, per insegnamenti biblici. E in questi giorni stanno saliendo libri di scuola biblica, per insegnamenti biblici. Che possono anche essere usati per portare questi insegnamenti in una cellula o in una chiesa. Che también pueden essere usati per llevare questi insegnamenti in en una cellula. E questi corsi sono anche registrati in formato audio. Esos están, uh, en audio. e sono disponibili sulla piattaforma Udemy, en la de Udemy. in modo che puoi crescere anche nella conoscenza della parola di Dio Para que en la... bueno, en la la Dios. con questo voglio salutarti questo voglio benedirti Bendecirte. e spero di vederti per la prossima la vez. un abbraccio, Dio ti benedica un abrazo,